Sono Maria Rosella Marabina, ho 38 anni, sono una donna con un disastro fisico e sono liberamente dichiarata lesbica. Tutto questo mi comporta una serie di discriminazioni. Essere Donna nella ulteriorità di oggi vuol dire ancora essere considerati e peori agli altri avere un disagio fisico, un avere continuamente dei limiti. Non potete fare liberamente le proprie cose. Siete come tutte e tutte e non potevi vivere la propria sessualità liberamente, perché la nostra società, una persona con disabilità, non dovrebbe amare, essere amata e soprattutto non si vede mai che abbia un rinnovento sessuale diverso da quello che viene considerata la norma. Le basiere sono tante, sia a livello architettonico che a livello culturale. Una persona con disabilità è continuamente limitata negli spostamenti. È una persona che vive un allenamento natural di diverso e continuamente discriminata al lavoro nella vita quotidiana. Nelle periferie, le chiusure mentali e culturali sono maggiori. Nelle città diminuiscono le chiusure mentali e culturali, ma sono molto più presenti le periferie architettoniche quindi una persona con disabilità si trova abbandonata nelle periferie ma in città non poteva essere libera di girare autonomamente. Poter al rotta per far sì che tutte queste idee di differenze io, gli non siano uno stato, ma che siano una risorsa. Io mi sento una risorsa. Dichierano che io non dovevo nascere, che non dovevo bridare, che non dovevo fare l'amore, e oggi è basso di tutto e di più, e mi candido pure padere a